Come funziona il Banco dei Pegni? Io sono Davide Campomaggiore, il fondatore di Oroetic. Da oltre dieci anni mi occupo di metalli preziosi e con la mia catena di comproro Oroetic sono divenuto famoso ai media italiani per il grande lavoro a tutela e supporto dei consumatori. Il Banco dei Pegni ha un'origine molto antica: nasce a fine 1400, grazie al lavoro di alcuni frati francescani che volevano creare un ente che desse la possibilità di offrire dei prestiti a tasso vantaggioso a, alle persone che ne avessero bisogno. Era una, un ente senza scopo di lucro. Oggi possiamo affermare assolutamente che non è più così. Ma nell'antichità il banco dei peni questo era. Da dove prendevano i soldi i frati francescani per fare questi prestiti? Eh, li prendevano dalle donazioni dei nobili di quel tempo che donando eh, i propri soldi alla chiesa Mettevano a posto la propria coscienza nei confronti del Signore, o questo quantomeno si credeva. Ad oggi il Banco dei Pegni non è più un ente della Chiesa, ma è passato alle banche. Per lunghissimo tempo è stato nelle mani di Unicredit, oggi c'è stato un rebranding e la società ha cambiato nome, si chiama Affide ed ha quasi la totalità dei punti banco dei pegni sparsi in Italia. Non è l'unica società, adesso ce ne sono anche altre che comunque offrono questo servizio. Cosa significa impegnare oro? Significa ricevere in prestito del denaro con dei tassi stabiliti e dare in garanzia dell'oro che copra quell'investimento c'è un piccolo problema che agli occhi legislativi non è un problema ma eticamente forse lo è il banco dei pegni presta denaro a tassi leggermente al di sotto dei tassi di usura sono tassi altissimi intorno al 17%. Sono sempre molto attenti a tenerli appena al di sotto del tasso di usura così da evitare problemi legali. Ma questo di fatto è un cappio al collo per chi ne ha bisogno. Tu sei una persona che se sta impegnando oro hai bisogno di soldi e la banca cosa fa? Ti applica un tasso di interesse che ti strozza. Questo ti mette nelle condizioni di non riuscire a riscattarlo facilmente quell'oro quindi molto probabilmente lo perderai e la banca lo venderà all'asta per, per rientrare ampiamente del prestito che ha fatto. In passato, inoltre, la banca Unicredit riconosceva sempre qualcosa che aspettava di diritto. Non lo diceva chiaramente, ero l'unico in Italia che dava queste informazioni attraverso il mio blog. Non diceva chiaramente che la banca avrebbe ridato i soldi per differenza sulla vendita una volta venduto l'oro. Ma era così, tu potevi andare in banca una volta che la banca aveva venduto all'asta i tuoi preziosi, la differenza tra quanto aveva, ti aveva prestato, gli interessi e le spese varie veniva nelle tue tasche. Oggi purtroppo non è più così perché queste società affermano sempre di non coprire a sufficienza i costi e quindi di fatto nelle tue mani non arriva più nulla. Quindi come funziona nell'atto pratico il pegno? Si va in uno di questi centri, si porta l'oro, ti danno dei soldi e ti danno un documento in mano che si chiama polizza. Quella polizza ha una durata variabile, può durare sei mesi, un anno e a scadenza può essere rinnovata, quindi prolungando con ulteriori costi quel prestito, quindi pagando ancora, oppure può essere riscattato. Si paga il prestito, si pagano le spese, si pagano gli interessi e si riprende l'oro. Come detto il grosso del problema è che gran parte delle persone che erano in difficoltà un anno fa sono in difficoltà di riscattarlo anche un anno dopo e quindi gran parte di quell'oro purtroppo viene perso guadagnando poco perché il banco dei pegni non pagherà mai quanto un compro oro ma te lo valuta a una cifra sicuramente più bassa e ti dà un prestito molto più basso rispetto alla stima. Quindi di fatto se hai il dubbio che potresti non riscattare quell'oro, il mio consiglio è a questo punto vendilo. Incassa quanto più possibile facendo attenzione al compro oro che ti darà di più e mettiti in tasca quanti più soldi possibili. Se invece pensi di essere abbastanza sicuro di poterlo riscattare, allora va benissimo anche la strada del pegno. Questi sono i miei consigli eh, su come operare in questo campo. Se vuoi avere altre informazioni visita il sito venderolusato.com dove troverai un blog ricco di articoli e contenuti, approfondimenti sul mondo aureo. Se invece vuoi vendere il tuo oro e hai piacere a venire in uno dei nostri negozi, prima di farlo vai sul sito offertaoroetic.it dove troverai 4 bonus a te riservati per vendere il tuo oro a condizioni più vantaggiose. Ciao e a presto!